si può fare molto di più rispetto a quello che già si fa in Italia da anni addirittura dal 1991 l'Italia è capofila della prevenzione dello sport con la regione Veneto in primis che ha battuto quasi del 99% la morte improvvisa degli atleti grazie a un programma di prevenzione unico in Europa e ha portato a salvare tanti ragazzi che fanno attività sportiva. Da questo messaggio scientifico ne è nata poi una legge, che è la legge vigente in Italia, che oggi rappresenta la migliore legge dello sport e la prevenzione per quanto riguarda il contrasto alla morte improvvisa cardiaca. Ovviamente a eh, livello amatoriale. È previsto soltanto la visita e l'elettrocardiogramma riposo, mentre a livello agonistico sono previste più eh, tecniche e in particolare lo stress test, quindi la prova da scopato, da integrare anche con altri esami che è il medico ricostivo al sospetto di una patologia come l'ecocardiogramma in previste c'è in questo momento una grande diatrizza con gli Stati Uniti dove i costi in economia prevale sulla prevenzione per cui eh, gli italiani dipendono ovviamente dalla necessità di diffondere il più possibile l'etrocardiogramma, mentre dagli Stati Uniti i colleghi eh, ne riducono l'importanza eh, però con il professore Corrado abbiamo visto che eh, è molto importante, soprattutto prima dei 35 anni, eseguire un elettrocardiogramma a di Addirittura nei primi anni eh, si parla come eh, limite ai 6 anni, dove si può aspettare per fare l'elettrocardiogramma. Io dico di no, di farlo prima l'elettrocardiogramma perché se un bambino nasce con una patologia congenita, ereditaria, che è acquisito da uno dei genitori, si vede subito l'elettrocardiogramma e quindi si può mettere sotto cura. E quindi perché aspettare sei anni, come peraltro prevede la legge in Italia in questo momento? Dopo sei anni, invece, è previsto a l'evento ragionale. Altra questione legata ai dettificatori, ogni società attiva dovrebbe vuole avere meno questo che Qua si apre uno spaccato irragionevole perché dal eh, primo luglio 2017 col ministro Lorenzin è diventato obbligatorio avere eh, la dotazione del dettificatore semiautomatico e alcune persone dello staff eh, che eh, siano abilitate all'uso del defibrillatore. Questo però contrasta con la realtà. Eh, da una nostra indagine recente dello scorso anno, soprattutto a livello amatoriale, moltissime palestre, piscine. Ancora sono sprovviste l'apparecchio, eh, devo dire che le regioni più diffuse sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna dove arriviamo al 95% degli impianti sportivi messi in sicurezza, mentre in Campania siamo ancora nell'ordine del 50%, quindi bisogna sensibilizzare di più chi ha la responsabilità eh, legale anche del centro sportivo e della palestra, eh, perché è necessario assolutamente avere l'apparecchio già nel eh, luogo dove si fa attività sportiva, eh, i cosiddetti in, in, in, in sport eh, indoor, eh, cioè in casa, in ambiente. Mentre per quanto riguarda gli sport all'aperto, eh, lì c'è la difficoltà di garantire delle postazioni mobili, per esempio in bicicletta, eh, secondo gli sport. Eh, o a piedi eh, durante le maratone e questi sistemi li abbiamo collaudati recentemente anche alla Maratona Internazionale di Napoli due anni fa ed è molto efficace dei staff, eh, con staff con il defibrillatore ogni eh, 500 metri che garantiscono la sicurezza di tutti gli atleti ed è quello che noi vogliamo raggiungere. Anche quest'anno l'ASPEC, Associazione Soleditana portatori di elettostimolatori cardiaci, ha uh, celebrato il suo ottavo congresso uh, socio-scientifico. In questa edizione abbiamo voluto introdurre anche argomenti riguardanti la protezione civile, con una relazione tenuta dal nostro vicepresidente, il generale Francesco Lupo, che ci ha, fatto, ci ha prospettato attendere la riduzione del Basuvio del 79 d.C. quelle che dovrebbero essere le misure di protezione civile eh, che da mettere in atto nel caso di una eh, futura, speriamo. Che non si verifichi mai, eruzione di questo vulcano. Poi abbiamo affrontato temi più specificamente medici, come la scompensa cardiaca, una patologia molto presente nella popolazione mondiale e per la quale stanno venendo fuori numerose terapie, sia farmacologiche che interventistiche, che ne riducono la mortalità. Abbiamo affrontato il tema col professore Maurizio Santomauro dell'Università degli Studi di Napoli della morte improvvisa negli atleti, sia agonisti sia amatoriali, e di tutte le misure che si dovrebbero mettere in atto e che in parte si stanno mettendo in atto per la prevenzione della morte improvvisa appunto in questa categoria di persone. Un ultimo tema è stato affrontato dal dottore Giovanni Gregorio, primario della cardiologia dell'ospedale di Vallo della Lucania, il tema dell'invecchiamento, eh, un tema a metà tra lo scientifico e il filosofico che coinvolge anche eh, la scienza dell'alimentazione. Comunque il dottore Gregorio ha fatto un bellissimo excursus tra le varie epoche con le differenze di mortalità che c'erano nel passato e che ci sono oggi con i fattori che influivano sulla mortalità nel passato e quelli che influiscono sulla mortalità eh, ai tempi d'oggi ovviamente la speranza che tutti abbiamo è che le migliorate condizioni di vita, le migliorate cure la migliore alimentazione se sappiamo farla possa ulteriormente allungare la vita della popolazione. Nell'ambito della prevenzione delle patologie okay. cardiovascolari e delle patologie cronico-degenerative dei tumori, abbiamo un importante ruolo giocato dal corretto stile di vita e dall'alimentazione particolarmente. La nostra dieta mediterranea è una dieta varia, ricca di sostanze che contribuiscono a un benessere alimentare e anche a un benessere totale della persona, ricca di sostanze antiossidanti nella sua frutta varia nella sua verdura varia, ricca di grassi monosaturi, particolarmente contenuti nell'olio extravergine di oliva, ricca di sostanze utili a tutto l'organismo. In effetti, la eh, prima credo da distinguere quando realmente il eh, C'è chi poi termina a 60 anni, come l'organizzazione della sanità, che guarda al mondo della sua dualità, anche i paesi pieni di sviluppo come si muove prima, e eh, chi lavora come eh, i ceriatri ha 65 anni, distinguendo poi nell'ambito dell'età uh, uh, degli anziani, uh, l'età del giovane anziano, anziano intervento e uh, È una popolazione in un grande aumento, pone rilevanti problemi ai sistemi sanitari dei paesi eh, che non ce lo sono. O le grandi problemi aumentano le patologie, aumentano i bisogni di assistenza e la gran parte dell'assistenza di l'Italia sono preparati a questo futuro, come andiamo, dove degli effetti maggiori e come l'aumento della vita media in Italia allora, con il cittadino sì. di una parte Andiamo a guardare un cittadino di un cittadino E poi per andiamo. Andiamo ad andiamo, andiamo ad anche parte della base I progressi che Parte anche a miglioramento della vita in parte anche a chi non ci Abbiamo fatto qualche anno fa studi insieme a una Tecnologia, tecnologica tra le di Roma, il CNR di Roma, sui longevi del Cilio circa 300 grandi anziani nell'area del Cilio in questa parte lo possono fare con e ad un punto di vista di un genere di Che cosa è fatto Se si la differenza del genere nella popolazione del Cilecro rispetto a quella di altre aree del nord Italia e del centro Europa, in Cilecro è un'anomalia, tra virgolette, di confusione. Un genere particolare nel c'è di Villa Velato è un marcatore negativo. La popolazione di 40, la popolazione di, di 75. Il tasso per fare l'Apro 4, 40 anni, altri paesi, c'è il gruppo che non ci cercando qua, significa che Africa, si seleziona negativamente in Europa, cioè è un genere che marca l'indicazione del Cilento è eh, il tasso di Apro 4, il, eh, il, il giovane e lo stesso che è quello che troviamo. Although, noi troviamo di una persona, che significa che ci sono i fattori genetici che ci portiamo dalla nascita e reagendo in maniera protettiva con l'ambiente. Sono una che spiega la nostra